Ciao, sono tornato, sì anche questa settimana sono tornato, questa settimana sono tornato per fare cose epiche, ovvero di nuovo le bill battle Ok, allora come temi abbiamo tartaruga, eh, formaggio, iPixel, Re, eh, Board Games, ok Io voterò tartaruga perché sono tipo super bellissime. Ok, tartaruga è infatti il tema Allora, io direi di fare una tartaruga di terra Quindi metterò la sabbia Allora, io direi di partire con una tartaruga normale Che poi levo E penso di eh, mettere, mh, vediamo un po' eh, calce struzzo eh, scuro insieme alla terracotta Sempre questa qua però Ok ci sta Ok allora mi sono procurato una foto di una tartaruga E hanno il fondo tipo eh, Giallognolo Facciamo con questo colore qua Che ci sta bene Ok allora ehm, Preferisco Mantenermi su misure relativamente strette Per quanto riguarda invece il corpo, loro hanno un corpo ehm, un pochino più ampio, diciamo. Quindi devo farglielo così, almeno. Eh, però non voglio... Andare molto... Non voglio esagerare molto perché altrimenti non riusciamo a finire in due minuti Ok, allarghiamo un pochino i lati come sono loro Quindi un pochino più larghi ai lati E queste parti qua E per il resto il corpo è principalmente verde E poi le... diciamo che le decorazioni tra virgolette le, i dettagli verde chiaro li faccio dopo Questo, e di sopra devo chiudere. Ok, allora in 30 secondi devo chiudere. Devo chiudere tutto in 30 secondi. Non ci devo pensare. 25: 24, 23. Ok, ok, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. In 20 secondi ce la facciamo. Perfetto, ho fatto una tartaruga. Me ne posso vantare, diciamo. Ok, in sé ci sta eh, non è male. Potevo fare sicuramente di meglio. Però se questo è il tempo noi certo non possiamo andare oltre Però ci sta in sé come risultato Ok questi qua sono i, i voti Cioè sono le, le altre tartarughe Ok abbiamo questa io gli direi un good perché è molto carina Anche se manca il resto però ci sta Eh, questa è molto molto molto carina Ci sta gli darò un ok Niente di particolare carina carina Ok, questa qua è la mia. Eh, vediamo un pochino come va. Eh, spero bene perché l'ho fatta molto carina. Però ce ne sono anche di migliori. Ho vinto! Ho vinto! No, vabbè, ho vinto! Wow! Quanti punti? 66! Ho vinto! Sì! Guardate che bella! È super bellissima la mia tartaruga. Si va col prossimo tema. Abbiamo un ancora Eating competition Quindi una competizione di mangiare eh, Oven, drill E eh, banni Farò un coniglietto Direi di iniziare facendo le, eh, le zampe Fare anche un coniglio giocattolo Ho un'idea Faccio un coniglio giocattolo Con la bambina accanto Che ci gioca tipo Quindi faccio tipo così Eh, va bene così per il coniglio, rimaniamo così eh, e facciamo la bambina. Però dato che ci stiamo, eh, stiamo facendo una casa, diciamo tra virgolette. Devo fare un'altra un un costruzione. Quindi, passiamo alla bambina e devo prendere per farla il rosa: eh, rosa, rosa, rosa. Dov'è? Eh! No, facciamo il bianco, la terracotta bianca. Che sembra un rosa pelle tipo. Ehm, nero eh, Per gli occhi ehm, eh, Il giallo per i capelli Così li faccio biondi i capelli eh, Facciamo il vestitino rosso Così, vai Ok, pantaloni devo fare Anzi no, anzi no, anzi no Perché se faccio un modello prima, tipo un, Faccio un modello tipo persona Così Ok eh, Non ce la faccio con i tempi, mi devo... Devo rendere la tizia più bassa Sarà un po' sproporzionato il corpo Però non se ne frega nessuno Va bene? Non ce la facciamo con i tempi? Ok non ce la, non ce la facciamo con i tempi Devo per forza rimuovere queste cose qua E, e niente il, il progetto Coniglio è rinviato Il progetto bambina più coniglio è rinviato Perché non Non c'è tempo Però in cambio di questo posso fargli la coda Ok, fatto Un po' schifosa, però va bene Lui sarà il nostro coniglio Giocattolo Ok, farina d'ossa Circondiamolo un po' di fiori, così Dai, non sta solo, diciamo Ok Beh, è accettabile, diciamo Si poteva fare sicuramente di meglio Cos'è questo? Ma è un orso! Ma non è un coniglio Cioè, è fuori tema Quindi poop <sussurra> Questo cosa sarebbe una specie di coniglio di Minecraft se fosse bello, quindi... Cioè, se fosse brutto, quindi... Questo è il mio, che sembra un cadavere. Allora, sono arrivato secondo, secondo, eccomi. Ottimo, secondo, primo posto, prima, e adesso secondo posto. Devo dire ottimo, ok, ok. Allora, i temi di questa partita sono... Luce... Eh, vestito, letto, eh, she-sorts, che non so cosa sia, e fire. Faremo il fuoco. E, mm, come fuoco facciamo il fuoco blu. Ah no. Letto. Mm, allora ho un'idea, un'altra idea carina. Ok, quindi faremo un letto e una... Mm, e dentro il letto faremo un bambino che ci dorme. Così. Siamo a posto. Allora, quindi facciamo i piedi del letto così. Poi prendiamo un letto eh, di base su cui basarci, ok ci serve il rosso e il bianco, quindi il rosso e il bianco, bene. Poi ci serve la terracotta bianca per fare il bambino, l'azzurro per fare gli occhi, anzi facciamo così, così così. così. E poi ci serve Facciamo gialli di nuovo Per fare i capelli biondi E posso iniziare Ok, adesso passo al letto direttamente, perché altrimenti finisco dopodomani. E inizio a fare la, qui le coperte bianche. Quindi, per farle, ci serve il calcestruzzo, per altrimenti cade il bianco a terra. Così. Bene. Ok, inizio subito così, almeno non ci facciamo già dei problemi all'inizio. E dirò di più, lo facciamo pure rialzato di un pochino per fare il cuscino. Tipo, la fodera è sotto il cuscino, giustamente. Ancora più sotto, tipo qua, facciamo la base della coperta. Non so se in 50 secondi ce la faremo A fare il bambino Non lo so Però ci possiamo sempre provare Anche se Anche questa volta 30 secondi sai Non sono tanti Non ce la facciamo Quindi devo pensare direttamente al letto Qua Devo pensare alle coperte Così Perché altrimenti non riesco a finire In tempo Ok da questo lato da questo pura Così Ok Poteva andare peggio E eh, ho fatto un pochino bruttino Classico Niente di particolare Ok Allora questo in sé è un letto Però non è A me non sembra finito sinceramente Quindi do un poop Allora Questo qua invece mm, Non è un letto Poop. <ride> Anzi super poop Wow questo è il mio, che è tra quelli che abbiamo visto. È quello che sembra più letto. Anche se sembra una macchinina da corsa. Però, dai, letto può essere pure. Questo voleva fare un letto a baldacchino, però non ci è riuscito. Quindi darò un super poop perché wow. non si può guardare. Questo è stato inventivo, infatti ha fatto pure il mostro sotto il letto Quindi gli darò un good Ha fatto pure il pavimento, quindi ottimo Ok, ha vinto e io sono arrivato secondo di nuovo Secondo, eccomi, eccomi Wow, wow Secondo di nuovo, perfetto Beh, che dire, con una vittoria e due secondi posti È andata molto bene anche quest'oggi Infatti siamo passati alle 14 vittorie, da 13 a 14, quindi abbiamo fatto un upgrade anche questa volta e andiamo sempre bene, sappiamo costruire un sacco. Quindi abbiamo finito quest'oggi. Detto questo, credo di aver detto tutto, e detto questo vi saluto, ciao!